Sono in questo diavolo di castello da troppo tempo e non riesco ad uscire, basta, sono stufo Adesso questo stupido castello di Sonic lo distruggo in... Oh mio Dio! No, no, questo è Sonic, questo è, è palesemente Sonic No, no, no, no, no, no, no, è, è fortissimo, è fortissimo Allora io ti farò uccidere così Vieni. Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, ti prego No, no, no, ma si è trasformato in Angry Sonic Cioè Sonic arrabbiato significa in inglese Ed è, ed è enorme perché è più è 20 volte più grande? Oh no, oh no, oh no, oh no, no, no, no, no, questo qua Picchia brutto, picchia tanto forte No, no, no, eh, Sonic, ti prego, vai, vai via E Il bello è che ha 700 di vita Tipo, e, e tipo se io gli do un pugno Si toglie uno alla volta Tipo, quindi 699 Oh mio Dio, ok um, sca Scappiamo, via È l'unica cosa che possiamo fare ora, no? <ride> ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. Cos'è questa roba? Stanza della roccia? Cosa vuol dire? No, non voglio sapere perché stanza della guerra, vediamo qua. Uh... Oddio, oh, oddio oh, sì, sì sì sì, questa è un'armatura è, è, è un'armatura, vediamo. Oh. oh, a parte non mi si vede più, però oh, corro pure super veloce. Ok, lui è lì fuori, palesemente um, Vediamo un attimo cosa si nasconde qua Un sacco di cibo E questa è la super spada cazzuta Sword! Oh mio dio, 40 di attack damage Fa, è una spada normale in ferro Mi pare che ne facesse tipo No, tipo 7 Mi pare, se non mi sbaglio Quindi è fortissima Oh mio dio, la voglio trovare Adesso, adesso, madonna, lo, lo, lo vado lì e lo uccido Porca di quella miseghiaccia Allora, Sonic! Oddio Sonic Vieni qua Hai capito? Io sono più potente Dove è finito? Ehi hey. Sonic S -s -s Sei qui? S -s sei ritornato al tuo posto? Perché c'è del sangue che vola? Non... Tutto ciò è veramente strano S Sonic Ah! Sei qui eh? Allora brutto schifoso che non sei altro Vediamo adesso cosa mi fai E beh mi fai ancora tanto Però Anch'io ti faccio tanto Porca miseria Ti faccio 40 di attack damage Ah, ti uccido Madonna mia Oh no Sto, sto, sto per morire Sto per Ok no <ride> Sonic Vedremo Chi vincerà <ride> Hai fatto male a lasciare lì eh, Tutte le tue cose Adesso me ne scappo immediatamente da questo castello Schifoso eh, Ok um. Beh Sicuramente no, no, no, non posso prendere fuoco. Non posso. No ti prego. <ride> wow, sono veramente un genio, comunque. Beh, però sono. Vedete, sono finito fuori come potevate ben immaginare, perché era tutto pianificato, tutto ciò, ovviamente. E vediamo un attimo. Aha. E ora niente e nessuno potrà fermarmi dall'andarmene da questo castello schifoso. Perché io ho vissuto qua per un sacco di tempo e sono stato intrappolato in questo castello. E adesso sono libero. Oh, e eh, lasciate like per favore.